Ma si mi sono proprio a buona sto fanda calcio. Cazzo. Cazzo. Quando sempre qui sta davvero! Era scordato questo! Da sì, è è, no? allora, sì. fa? Fa. Io fandacalcio a parte comunque vi devo dire una cosa importante. Dio! Oh. L'ho saputo solo stamattina! Eh. Si sì, chiama che è da essere! E praticamente ho trovato un'opportunità di lavoro su al nord a Torino. Oh, e non posso, non posso aspettare più, devo partire domani. E eh. Monerdì! Stevena a poco! Eh, allora, ragazzi amici. scusatemi è stata una cosa improvvisa e eh. no, proprio cioè, non posso aspettare eh, più sì vabbè ma improvviso oh, cazzo. cazzo che si parte crash Ah ma non eh, è che la colpa è sempre questa fabbrica che Se ce se c'erano pure qua a questo punto non mi hanno posto malamente le fabbriche chiudono lavoro non ce nè e tutti vanno i ragazzi a non studiare in città Ah, fede, se, sempre quattro gatti a allora, eh, quattro anni Guys. Everything we do, we do for a reason good enough Even if we don't know what it is We spread our wings and we fly So we fly Fly away, but back again Zero as a manja pick ci giù a. Ah. Scusa, questo qua si ci ho, al Te, sti giornas ne so aggiudavo mo. No? che stai facendo? Calcio la vetta per chiudere! E invece è tardi! Pure che capatane e genere sono giù. E hai frenato tutto io! Quando è rimasto più nessuno? Satti buono! Pur cenne e cagapatanno se ne sono giù. pure zizi, tutti quanti se sono giù. Sono rimasto solo lì, l'unico giorno. E mo, che già fa? Forse non ho mai fatto niente per questo paese. Forse poteva fare più Ma resta solo una cosa da fare. Che è morto, e io voglio morire qui fare che stai facendo basta io mi uccido tanto sono rimasto solo qui non c'è più nulla da facendo? fare Si fermi. basta si io fermi. voglio far finita no non mi voglio fermare basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta basta lei basta basta basta basta basta no no, no. Ma forza, ho da dirle qualcosa. Sono la giornalista della RAM, Radio Televisione mondiale. Sono qui alla ricerca di testimonianze per l'evidente depopolamento dei piccoli centri abitati come il vostro. Siamo venuti a conoscenza che lei è l'unico abitante rimasto qui. Dunque lei ha deciso di restare qui a differenza degli altri che si sono trasferiti in altre città. Per quale motivo? Ma eh, sai signorina, io sono rimasto qui perché amo troppo il mio paese. Non riuscirei mai ad andare via da un luogo in cui sono nato, eppure se andrebbe in una grande città non sapessi cosa fare o da dove iniziare. Scusami un secondo. Ah sì, ho trovato uno scoop fenomenale per la prossima edizione. Fra un po' prendo il trasportatore e sono subito da voi. La ringrazio molto per la sua preziosa testimonianza. Comunque le consiglio di andare altrove. Se vuole può venire con me, l'aiuta a mettersi a suo agio. Io la ringrazio signorina, ma resta qui, nulla mi, fa cambiare, mi farà cambiare idea. Come vuole lei, grazie ancora e arrivederci. Ah, una curiosità, ma mi... questo coso qui mh, va a benzina? No, vai a nafta. Ah, va bene, grazie, grazie. NO! Non partire! Dobbiamo assolutamente inventarci qualcosa! Il nostro futuro può essere qui! see the horizon past a bridge You never read the news and took it all in And the shapes of the shadows break in Mysteries of many inexplicable things of those lives gone by